Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Eccoci arrivati al secondo appuntamento delle soluzioni di puzzle al tema artistico. Pare che la rubrica piaccia stanno i commenti che ho ricevuto, di conseguenza penso proprio che continuerò. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. La volta scorsa abbiamo cominciato con l'urlo di Edward Munch. Oggi cambiamo decisamente genere. Ecco qua. Questo è il quadrato nero su sfondo bianco di Kazimir Malievich, una delle più importanti opere, se non la più importante, del padre del suprematismo sovietico. L'ho scelto per la sua originalità e per il fatto che è composto da due soli colori, bianco e nero, quindi potrei impiegare meno tempo nella sua soluzione. Bene, non perdiamo altro tempo e si parte! Come la volta precedente, anche qui si comincia con i bordi. Attiviamo l'immagine PNG, nascondiamo le tessere che non ci servono e iniziamo ad assemblare tutte le altre. Essendo tutte bianche, non ho dei veri punti di riferimento, dovrò stare attento alle rientranze e alle sporgenze. Non appena noto una tessera particolare, vado subito a cercarne un'altra con la giusta rientranza o sporgenza. Perfetto, una volta completata la bordatura, dobbiamo avventurarci all'interno. Anche qui predomina il bianco, ma se notate bene, alcune di queste tessere hanno un'estremità nera. Ovviamente le dovremmo piazzare al centro. Anche qui si va un po'. Un po' a casaccio, cerco di combinare i pezzi e risolvere sulla base di cosa riescono a captare i miei occhi. Bianco, mezzo nero, mezzo bianco, eccetera. La priorità adesso è completare la parte che collega il bordo al quadrato. Tutto questo per togliere di mezzo le tessere bianche e passare poi alle nere. Che però non sono propriamente tutte nere, avete notato? Quelle strisce marroncine che percorrono quasi tutta la superficie del quadrato? Ebbene non fanno parte del quadro in sé. Si sono formate perché il dipinto è sempre stato trattato col massimo dell'incuria, visto che alla regione stalinista il movimento suprematista non è mai piaciuto. Stupida politica che rovina tutto. Vabbè pazienza, l'importante è che non sia stato distrutto del tutto. Oggi è ancora possibile ammirarlo alla Galleria Tretiapo di Mosca. Fine. Anche oggi vi lascio in descrizione il link del sito GXOI Explorer che permette di realizzare puzzle online partendo da foto. Provatelo, è molto divertente a comporre puzzle. Beh, quelli che hanno pazienza, ovviamente. Nel frattempo, prendetevi qualche secondo di tempo per ammirare questo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 360 gradi. Ciao!